Ciao Kelios, grazie, il tema è fantastico e importantissimo. Io vorrei esordire dicendo appunto che senza peso non potremmo arrampicare, perché il peso alla fine non rappresenta altro che la gravità. Se andassimo sulla Luna e quindi in un ambiente senza gravità, ovviamente l'arrampicata non ci avrebbe senso, perché noi potremmo fluttuare nello spazio e quindi non potremmo avere diciamo, la percezione di quello che noi facciamo io ho constatato che le persone in sovrappeso imparano molto più velocemente proprio perché hanno più percezione del peso questo cosa vuol dire? che se l'arrampicata è uno sport di equilibrio L'equilibrio non è altro che la misura della relazione che noi abbiamo con quello che ci circonda. La misura della relazione. La relazione, di fatto, con quello che ci circonda in questo pianeta è la gravità, è quello che ci tiene collegati al manifesto. E in questo caso è quello che ti tiene collegato a terra e anche nella roccia. Quindi in realtà qui stiamo un po' sfatando tutti i miti, la superstizione che uno per arrampicare deve combattere la gravità, in realtà eh, ci si entra in relazione, bisogna comprendere come muoversi al meglio per spostare il proprio corpo nello spazio, nello spazio che può essere un piano orizzontale come un piano verticale. L'unica, diciamo, lotta, tra virgolette ma in realtà non è una lotta ma è sempre una comprensione è quella appunto di, mh, definita dall'impegno nel cercare di comprendere che la maggior parte dei comportamenti acquisiti eh, diciamo sul piano orizzontale sul verticale eh, non funzionano perché hanno, eh, è necessario un adattamento e quindi bisogna riprogrammare i comportamenti con dei movimenti in maniera tale che riusciamo a muoverci in disinvoltura anche su un piano che non è naturale, quindi legato all'istinto. Detto ciò, da qui eh, appunto torniamo al peso. Chi pesa di più all'inizio e anche in futuro ovviamente sentirà di più l'errore, avrà una percezione più alta, perché come fa chi pesa tanto il piccolo errore non riesce a compensarlo muscolarmente e questo in realtà è un pregio perché? perché chi compensa muscolarmente a tutti gli squilibri in realtà farà affidamento sempre sulla forza e quindi andrà ad alimentare tutto quello che è legato alla condizione fisica che è finita perché? Perché non si può stare sempre al massimo. Mentre chi lavora sulla percezione e quindi sul movimento e sull'agilità, attenzione che non è dovuta al peso, l'agilità, è questo il concetto, il peso ti aiuta a comprendere come fare meglio i movimenti, perché ogni volta che sbagli, cadi, o perché non riesci a compensare muscolarmente, il disequilibrio ok quindi la forza se noi alimentiamo la forza la forza finisce ma non perché finisce perché uno invecchia finisce perché la forza c'è un tempo limitato tutti gli studi chiedete a tutti gli specialisti ai fisiologi la forza dura poco ok mentre l'agilità è infinita perché fa parte di un patrimonio di conoscenza e quindi, se noi affidiamo, ci affidiamo e puntiamo sulla conoscenza, ovviamente abbiamo un terreno infinito. L'altro problema è quello legato alla velocità di apprendimento e alla velocità appunto di sviluppo, cioè quanto tu, quanto prima possibile riuscire a fare determinate cose. Ma prima di questo, io dico per rispondere proprio a questo: dico: va bene, ok, ma tu. Prima cosa, devi pensare al motivo che ti ha spinto ad arrampicare. Cioè il motivo che ti spinge ad arrampicare è fare più velocemente possibile un numero o tu provi gioia nell'azione, appunto nel, nel, nel momento in cui tu arrampichi perché entri in relazione profonda con te, ascolti e capisci quello che tu sei in grado di fare o che non sei in grado di fare e quindi andare a capire come migliorarsi e quindi darsi possibilità, che è un concetto in no limits. Quindi la soluzione per me è il pensiero, cioè ragiona effettivamente su il perché arrampichi e il cos'è l'arrampicata. Se per arrampichi per stare bene e sviluppare e amplificare il tuo potenziale, la risposta verrà automaticamente e quindi ti sgancerai dalla distrazione di fare dei banali numeri perché comunque quelli arriveranno poi che cos'è l'arrampicata l'arrampicata è uno sport di equilibrio che non è nient'altro che la misura delle relazioni che tu puoi avere sostenibilità ed efficienza quindi quanta energia immetti nel sistema quanta te ne torna, e se questo nel tempo lo puoi sostenere. Quindi queste sono le regole per risponderti e non incorrere nella patologia. Quindi queste sono le regole per risponderti e non incorrere nella patologia. Io ripeto: la patologia sì, si evince fisicamente, ma parte da una da un'interpretazione errata delle informazioni o da una carenza di informazioni stessa. Quindi, il peso è importante? Sì. Quanto devi pesare? Quanto pesi. Poi il tuo corpo si adatterà. Ovviamente, come nell'arrampicata, dovrai avere cura di quello che tu fai, delle tue azioni. Questo è anche l'aiuto dell'arrampicata, è quello che secondo me appunto è un'opportunità, perché ti aiuta a comprendere come, come devi eseguire determinate azioni. Quindi se io immetto delle cose dentro il corpo, è, qual è il senso di immettere delle cose dentro il corpo? È quello di nutrirsi e quindi devo riuscire a alimentare il mio organismo e quindi è il tipo di alimenti che mi metto dentro è quello che poi mi darà energia tutto sta nel, nella velocità nell'arrampicata non puoi correre non puoi correre l'arrampicata per me è diciamo come punto di riferimento è l'arrampicata a vista nell'arrampicata a vista appunto non si può correre ti devi fermare devi prima fermare, devi capire cosa devi fare e poi lo fai, lo metti in atto, quindi è la soluzione è pensarci, cioè quando io mangio mi sto nutrendo o, o sto reagendo e utilizzo quella cosa in maniera tossica, Tossico vuol dire che io utilizzo il cibo per andare a sopperire delle problematiche emotive, ma quello Banalmente secondo me col momento che uno si ferma le comprende queste cose e quindi smette di reagire ed entra appunto nella, nella cura del sé. Un altro pericolo che ho dato tra virgolette dei, dei ragazzi è non è solo quello che si mangiano ma è, è quello che bevono. <ride> Ora vanno tantissimi moda gli energy drink no? è quello che è tutta la campagna e come grandi sponsor che noi vediamo nell'arrampicata è la red bull io quello che posso portare è una testimonianza allora se uno dice vabbè non me ne frega niente io sono potente e a me tutto non mi tocca io ti posso dire gli effetti eh, ovviamente io ti parlo da una persona che ha che le ha provate un po' tutte del bene e del male e come atleta e anche come insegnante, cioè gli errori fanno parte del giochino. Io una volta ho organizzato un corso di ghiaccio ai serrai di sottoguda, e quindi con un gruppo di, di allievi della palestra siamo andati con la guida alpina nei serrai di sottoguda a fare veramente uno stage, un corso di ghiaccio. Questo viaggio l'abbiamo organizzato di notte perché io dovevo fare chiudere la palestra e dopo la palestra, bombe partire, andare a fare quel corso di ghiaccio. Ovviamente quando mi sono messo al volante, dopo tutta, allora io la mattina avevo arrampicato, e tutto il pomeriggio l'avevo portato a lezione in palestra, alle 11 ci vediamo e partiamo e guidavo io. Da lì ho detto, vabbè, ah genialata, c'è la Red Bull, io prendo la Red Bull. Insomma, morale della favola, per arrivare a Sottocuda, che da Roma sono tanti chilometri mi sono fatto due Red Bull, insomma sono stato male due giorni, cioè, io per avere tra virgolette quell'efficacia immediata, per avere il risultato subito in realtà mi sono rovinato quei tre giorni di ghiaccio che poi sono stati un delirio perché stavamo a meno 16. chi, chi conosce Serrai lo sa, meno 16 all'ombra dentro un canallone di vento ghiacciato. Non mi attivava niente, ero finito, un uomo finito, che non avevo più energia, è stato una, un incubo, è stato un incubo. Da lì io che ho fatto, non sono più stato ai Serrai di Sottoguda, perché l'ho visto talmente male, che non ci sono più andato. Ovviamente, pensarci dice cioè, sì, ma no, non c'entrano niente i sorrei sotto Guda, c'entra Red Bull. Eh, sì, <ride> dopo, quando uno ci pensa, ma lì per lì il risultato è stato questo. E quindi io inconsciamente ho creato un problema abbastanza grande. Cioè mi sono levato una cosa. Per cosa fare? Per arrivare subito al risultato? <coughs> per non fermarsi o per non dare il cambio alla guida. Chiudendo tutto il discorso, quando c'è o facciamo un'azione, fermiamoci e pensiamo, cioè questo è quello che io ti consiglio. E, e ed è, è. quelle domande che, che, che mi sono posto io ti consiglio di portarle costantemente. Perché lo faccio? Eh, cosa sto facendo? il cosa sto facendo non è mio se io vado ad arrampicare che cos'è l'arrampicata? è ovvio che se tu pesi su poco puoi salire più agevolmente subito ma dov'è il gusto dell'avventura? e dov'è lo stimolo al miglioramento? nel fare trazione in garage o nel farsi vedere in spiaggia? quindi lo fai per te o lo fai per gli altri, equilibrio, la vita è bella perché noi tutti siamo speciali e ogni, ogni giorno che noi andiamo a arrampicare o conosciamo nuove persone, impariamo sempre perché ognuno di noi è diverso ed è lì l'avventura, è comprendere la diversità e farla propria, questo è equilibrio. Non è tanto lontano dall'amore perché per riuscire a, diciamo, ad avere successo uno deve riuscire ad arrivare prima alla passione e poi trasformarlo in amore. Vuol dire che tu quello che tu fai non ti costa più energia ma te la dà. L'altra domanda che mi ha fatto Kelios è... Come si fa a vedere nelle persone le, diciamo, un, un, un cattivo rapporto con l'alimentazione? Si capisce, prima cosa, dall'umore. Seconda cosa si può anche capire dalla pelle. Vabbè, questo bisogna avere un occhio esperto. Allora, quali sono i segnali? I segnali dipendono da, dalla qualità della relazione che noi abbiamo con le persone che ci circondano. E secondo me sono anche il senso dell'arrampicata stessa come ho detto precedentemente cioè, io se entro in relazione con una persona per dirti che mi deve tenere la corda eh, non posso avere una relazione frivola io gli sto mettendo la mia vita nelle sue mani uno, 2 il mio divertimento lo metto nelle sue mani per ovvi motivi perché lui mi permette di manifestare, di essere tranquillo e potermi esprimere al meglio. E quindi io non mi devo preoccupare se lui è capace o no, ma ancora peggio è se lui è attento o no, o se è motivato o no. Non me ne posso preoccupare sopra. Quando arrampico. Me ne devo occupare nel momento in cui io gli sto dando... La mia vita in mano, prima quando io do la corda, ok, mi prendi insicura? Ovviamente, prima ancora, io ci devo avere una relazione, un rapporto con questa persona. Quindi, come si capiscono le problematiche alimentari? Con eh, una persona diciamo è spenta, non è motivata, non è solare. E il buon rapporto col cibo è anche un atteggiamento. Proprio per la delicatezza e l'importanza di queste tematiche legate a questa disciplina che sono molto, molto, molto forti, io preferisco avere un rapporto personale e partendo da una metodologia e una didattica standard, poi in realtà tutto quanto viene riadattato alla singola persona che ha bisogno di un linguaggio differente con le proprie peculiarità, per il proprio momento quello che sta vivendo, come si sente, restaurare una relazione. L'altra cosa importante è che per arrivare eh, ai vertici, quello che devi sapere è che devi circondare di persone, devi entrare in relazione con altre persone. E quindi si parla sempre di staff, e di equipe. Lo so che il modello... Diciamo l'immagine eh, collettiva dell'arrampicata è sempre quello legata ancora al superuomo all'individuo, ma di fatto non è mai stato così, e non è così. C'è sempre dietro quella figura, c'è sempre un lavoro di equip. Quindi, per essere uno che, che pratica la disciplina ad altissimo livello, deve avere intorno tantissime persone che collaborano con lui e che gli permettono appunto di, di, di fare quello che si fa. Per dirtene una, questi, tutti questi arrampicatori che escono tutti i giorni, eh, sì, tu vedi quello sulla parete, ma c'è sempre uno sotto che tiene la corda. Eh? E oltre a quello sotto che tiene la corda c'è il dietoro, l'allenatore, il preparatore fisico, il massaggiatore, il terapista. Io mi faccio terapia almeno una volta a settimana fra terapia e massaggi, oltre alle sedute di stretching, il preparatore che mi riguarda le posture, il medico, <ride> cioè è un lavoro d'equipe, quindi non ti devi sentire solo, ma in realtà devi incominciare a relazionarti con gli altri nella maniera migliore, in modo che ti possano aiutare a esprimerti al meglio, e permetterti di fare quello che tu vuoi, anche perché andare a rampicare da solo, dov'è il divertimento? Anche se tu poi dopo non lo puoi raccontare a nessuno, lo faresti? Sì, potresti anche farlo una volta, ma sempre così? La condivisione io credo che sia una cosa che fa parte dello spirito umano. Parola d'ordine? Divertiti, esplora, conosciti, amati. Questo è il bello dell'arrampicata. Liberati, esprimiti. Alla prossima, ciao. Grazie Kelios.